Hai studiato sodo per tutta una vita, ma non sai come sfruttare le tue conoscenze. Hai sempre sognato di lavorare in una scuola, ma non sai come iniziare il tuo percorso. Online ci sono servizi che inviano MAD, ma spesso sono complicati e costosi, vincolandoti ad un costo fisso annuale e obbligandoti a pagare supplementi per ogni provincia scelta. Ma niente paura! Ora puoi finalmente avvalerti di servizio MAD.it, il servizio giusto per realizzare i tuoi sogni. Non dovrai far altro che iscriverti al sito, selezionare il pacchetto più adatto alle tue esigenze, generare la MAD automaticamente e inviarla alle scuole desiderate. Con un pacchetto da 5.000 invii, ad esempio, puoi selezionare fino a 5.000 scuole, tra pubbliche e private, scelte mediante il vastissimo database di servizio MAD. Con un semplice clic potrai inviare 5.000 MAD mediante PEC, posta elettronica certificata, a 5.000 scuole diverse, aumentando enormemente le tue possibilità. In più, se ti iscrivi ora, potrai avvalerti di 10 invii MAD completamente gratis, così potrai provare tu stesso la nostra serietà e professionalità. Ricordiamo che non vi è nessun limite di scelta o di provincia, nessun obbligo di abbonamento annuale. Che aspetti? Dai una svolta alla tua vita e ottieni ciò che meriti. Con Servizio MAD, trovare il lavoro dei tuoi sogni non è mai stato così facile.